Eh, grazie per eh, la presenza di oggi pomeriggio, per la presentazione del sito web istituzionale e dell'app Municipium. Con noi, insieme al sottoscritto e al sindaco Andrea Marrucci, è presente oggi pomeriggio l'ingegner Stefano Ciceri, che è Product Manager Municipium del gruppo Mangioli, che ringrazio per la partecipazione il sito web istituzionale costituisce il principale strumento di contatto tra cittadini e comune e tale finalità è diventata sempre più importante negli anni a maggior ragione negli ultimi mesi nei quali a causa della pandemia si sono ridotti notevolmente i contatti interpersonali lasciando sempre più spazio agli strumenti tecnologici considerata l'importanza che riveste tale funzione ci siamo resi conto di quanto risulti indispensabile predisporre sistemi che consentano di comunicare le informazioni in modo trasparente, chiaro ed efficace, così come mettere a disposizione tutti i documenti utili per i procedimenti amministrativi di interesse dei cittadini e delle imprese, nonché fornire servizi online che siano utilizzabili in maniera semplice e intuitiva. Tale esigenza costituisce per la pubblica amministrazione anche un adempimento e un onere ben preciso, disposto dalla normativa di settore, quale il codice dell'amministrazione digitale e le specifiche linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Queste norme fissano i principi cui la pubblica amministrazione deve attenersi nella predisposizione di un sito web istituzionale. I principi di accessibilità nonché di elevata usabilità e referibilità, anche da parte delle persone disabili. Completezza dell'informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. L'obiettivo che il Comune si è posto nella realizzazione del nuovo sito è stato non solo quello di adempiere ad un obbligo preciso di rispetto della normativa richiamata, ma soprattutto di fornire uno strumento che tramite un alto grado di facilità di uso, di gradimento e di soddisfazione, riesca a ridurre le distanze fra il Comune da un lato, i cittadini e le imprese dall'altro, e implementi un rapporto democratico di reciproca fiducia che costituisca la base dell'agire dell'ente in maniera efficace, economica ed utile, sempre nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione. Inoltre, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di acquisizione di servizi software, il nuovo sito internet dell'ente è un servizio SaaS, Software as a Service, qualificato nel Cloud Marketplace di Agit. Collegata al nuovo sito web è anche l'app Municipium, strumento che offre al Comune la possibilità di inviare ai cittadini comunicazioni istantanee con il sistema di notifiche push e di segnalare gli eventi presenti sul territorio. I cittadini possono condividere eventi e news comunali via sms, whatsapp e social network direttamente dall'app e possono consultare facilmente le mappe dei punti di interesse del Comune aggiornati con le informazioni di contatto e gli orari di apertura. Municipium fornisce anche un'ampia gamma di servizi per la raccolta differenziata. All'interno ci sono informazioni sul centro di raccolta comunale il ritiro rifiuti ingombranti e un glossario per differenziare correttamente i rifiuti. Tale funzione si integra con i servizi già attivati dal comune mediante la app Junker. Inoltre, i cittadini possono mettersi in diretto contatto con il comune grazie alla comoda funzione delle segnalazioni, con cui possono inviare segnalazioni geolocalizzate e corredate di foto per esempio di un cartello stradale rovinato oppure una buca nell'asfalto e allo stesso modo comunicare i propri suggerimenti al Comune tramite la categoria Idee e Proposte. Grazie poi al modulo protezione civile, il Comune può infine informare i cittadini sugli stati di allerta del territorio, comunicare bollettini meteo e rendere disponibili utili norme di comportamento da attuare in caso di emergenza. È un ulteriore passo in avanti che facciamo per l'innovazione tecnologica del Comune e l'innovazione si attua innanzitutto attraverso un complessivo progetto di digitalizzazione mediante l'utilizzo di strumenti dinamici e di interazione informazione reciproca tra cittadini e amministrazione. Per questo obiettivo che abbiamo raggiunto, frutto di una sinergia quotidiana e trasversale tra l'amministrazione e tutti i settori e i servizi dell'ente, desidero pertanto ringraziare i colleghi di giunta ed in particolare l'assessore alla cultura e al turismo Carolina Taddei per il lavoro svolto soprattutto sulle sezioni del sito internet Aree tematiche e Scopri San Gimignano. Così come desidero ringraziare i dirigenti, i responsabili degli uffici e dei servizi, tutti i dipendenti ed in particolare per il settore servizi finanziari, mobilità e farmacia, il, il dirigente dottor Mario Gamberucci e l'istruttore direttivo informatico, ingegner Claudio Ferrone. Per il settore servizi alla cultura e alla persona, il dirigente dottor Valerio Bartoloni la responsabile di posizione organizzativa dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, dottoressa Giuseppina Graziosi, e la collaboratrice amministrativa, dottoressa Sara Martini. Tutto questo oggi è, è stato ed è possibile grazie a loro. Lascio adesso la parola all'ingegner Stefano Ciceri, che ringrazio nuovamente, Product Manager Municipium del Gruppo Maggiori, che ringrazio nuovamente per la partecipazione. Grazie. E, eh, buonasera a tutti. Eh, intanto porto i saluti eh, di tutto il gruppo Maggioli che è ormai da anni un solido partner del eh, comune di San Gimignano in questo percorso di digitalizzazione eh, continua. Ed è poi un grande piacere accogliere eh, oggi, quindi sulla community, sul um, progetto Municipio, un comune così importante così conosciuto come il comune di, di San Gimignano. Eh, quindi in questi pochi minuti insieme andremo a vedere più nel dettaglio in maniera anche pratica e concreta come sfruttare i nuovi strumenti di eh, comunicazione che sono da oggi messi a, a, a disposizione dei cittadini. Eh, chiederei la possibilità di poter condividere il mio monitor alla regia. In modo da poter anche eh, mostrare il, il contenuto della, delle piattaforme. Nel frattempo, quindi anticipo quelli che sono, diciamo, gli ingredienti del, del progetto Municipio. Si tratta di una piattaforma di comunicazione eh, che è nata proprio con l'obiettivo l'intento di mettere in costante relazione il cittadino con il proprio comune, sfruttando tutte le tecnologie che oggi ci consentono di attivare questo, ehm, questo rapporto sempre più virtuoso. E quindi si basa su un'unica piattaforma in gestione agli uffici comunali e che può sviluppare dati, informazioni e servizi eh, tipicamente sulle due piattaforme principi della, della comunicazione parliamo quindi del sito web comunale che è stato completamente rivisto come eh, prima già accennato sia da un punto di vista grafico che da un punto di vista ehm, di navigazione e quindi eh, di contenuti e dell'app ehm, municipio che invece mette in, eh, rende interattive tutte quelle che informazioni tipicamente su un sito sono invece da ricercare da andare a, a cercare grazie invece ai sistemi mobile quindi agli smartphone che hanno eh, insita nella tecnologia la possibilità di eh, contatto eh, in tempo reale riusciamo a rendere interattive Tutte quelle informazioni, sfruttando quindi, eh, la tecnologia delle notifiche push e la geolocalizzazione dei singoli eh, dei singoli device. Quindi, ehm, in relazione al progetto dell'app Municipium, eh, due piccoli eh, flash per il, il download dell'app. È sufficiente accedere agli store Apple ehm, Android o Huawei, digitare la parola Municipium per poter scaricare gratuitamente eh, l'applicazione sul proprio dispositivo. Solo la prima volta sarà necessario eh, individuare nella lista dei comuni che sono oggi presenti all'interno dell'app e sono quasi mille i comuni che già oggi hanno cominciato questo percorso virtuoso di comunicazione, eh, fleggare eh, il comune di San Gimignano per essere quindi da quel momento sempre in contatto con tutte le... Informazioni con tutte le comunicazioni che il comune potrà ehm, inviare al, al territorio. Quindi questa azione sarà da fare ehm, esclusivamente una, una sola volta. Da quel momento in poi, quindi, accederete a tutto quello che è il ventaglio eh, dei, dei servizi che sono presenti sull'app e che si eh, dividono fondamentalmente in due grosse eh, categorie di, ehm, di servizi da un lato guardiamo a tutte quelle comunicazioni che dall'ente arrivano verso al cittadino per poi sviluppare la seconda parte dei servizi che sono quelli dedicati invece al cittadino in prima persona che diventa eh, protagonista in tempo reale proprio in un rapporto di comunicazione bidirezionale e ci riferiamo eh, per questo secondo step eh, soprattutto alla funzione segnalazioni che è una delle funzionalità principi del, del progetto. Eh, ricordiamo che tutte le funzionalità sono presenti sia sull'app che sul sito comunale, per garantire quindi un accesso eh, davvero a 360 gradi per tutti gli utilizzatori. Chi più avvezzo all'utilizzo degli strumenti mobile eh, prediligerà la velocità, la freschezza, la semplicità dell'app, chi invece preferirà una gestione da, da PC, eh, utilizzerà più spesso il il, il sito comunale. Purtroppo la piattaforma non dà la possibilità di condivisione del, del monitor. Nel frattempo vi racconto quindi comunque quali sono le funzionalità che facilmente magari se in diretta scaricando l'app proprio in questo istante la vedrete sul vostro smartphone vi posso già dare eh, quelli che sono i flash per eh, scoprire l'app eh, insieme a noi. Quindi dicevamo eh, abbiamo una parte di eh, servizi di eh, comunicazione che dal comune arrivano al cittadino e sono quindi tipicamente raccolti nella sezione delle informazioni eh, dove abbiamo tutta una serie di eh, pagine informative che sono state eh, raccolte, come si diceva prima, grazie alla collaborazione degli uffici eh, comunali, proprio per dare informazioni fresche, veloci e gestibili facilmente da uno, da uno smartphone. Eh, le sezioni però sicuramente più interessanti da questo punto di vista sono le sezioni di notizie, eventi e protezione civile. Eh, le dico insieme perché entrambe, tutte queste tre funzionalità, eh, vivono la loro massima esperienza d'uso grazie al sistema di notifiche push ed è per questo quindi che suggeriamo nel momento del download dell'app ehm, dell di mantenere aperte le notifiche push Perfetto, adesso riesco anche a condividere, quindi ehm, vedete insieme a me eh, quello che stavamo appena adesso eh, citando. Quindi adesso sono sintonizzato all'interno del comune di San Gimignano, vedete che sto scorrendo quella che è eh, l'home page del comune che mette in evidenza cosa? Mette in evidenza le funzioni eh, predominanti e mettere in evidenza le ultime notizie, gli ultimi eventi, proprio per dare quest'idea davvero eh, immediata di accesso pratico alle informazioni. Eh, dicevamo che eh, tutte le notizie importanti ed urgenti saranno notificate tramite il, il comodissimo sistema di notifica push, in modo quindi che eh, ciascuno di voi che avrà l'app installata, sintonizzato sul comune di San Gimignano, sentirà il classico Bing, quindi del nuovo messaggio che vi, eh, dirà semplicemente aprendo lo smartphone e leggendo il titolo della notifica push il dettaglio della notizia che è stata comunicata eh, questo sembra una banalità ma è davvero fa tutta la differenza del mondo tra una notizia che è messa magari sul sito comunale ma se il cittadino non va in questo istante sul sito magari può passare senza che il cittadino venga a conoscenza e invece è un qualcosa che in tempo reale è davvero crea questo virtuoso sistema di comunicazione. Quindi, ancora una volta, il consiglio è quello di mantenere aperte le notifiche push in modo che semplicemente al Bing che vi arriverà, con un clic, verrete reindirizzati su quello che è il dettaglio, come sto facendo io in questo istante, della notizia. Eh, è stato inoltrato anche il, la notizia, eh, proprio, proprio stamane, eh, riguardante l'allertamento, quindi su questa tematica altrettanto importante è questa idea di interazione. Eh, davvero in tempo reale. All'interno poi della notizia potrete leggere i contenuti proposti nel, nel testo, eh, eventuali allegati che verranno inseriti eh, opportunamente e la possibilità per allargare questo flusso informativo di condividere la stessa notizia. Anche voi stessi utenti, a tutti i vostri amici e conoscenti, tramite il flag e l'iconcina della condivisione, eh, proprio per fare in modo che si crei un virtuoso meccanismo di eh, comunicazione territoriale, sempre più importante. Questo quindi può valere sia per le notizie eh, urgenti e importanti in tema di allerta meteo, ma benissimo anche per tutta quella che è la proposta e di eventi che adesso post covid speriamo sempre più eh, vengano vengono avanti e quindi nella sezione eventi la possibilità di avere con un semplice colpo d'occhio gli eventi proposti nei prossimi giorni con un sistema comodissimo di salvataggio eh, di promemoria sul proprio calendario del proprio smartphone quindi con un click sarà sufficiente per avere tutti eh, gli eventi Importanti che si terranno a San Gimignano davvero portata di, di, di smartphone quindi eh, come capite le potenzialità di questo strumento interattivo sono davvero amplissime per tutte le tipologie di interessi che ogni cittadino che ogni turista che ogni utente del territorio potrà eh, potrà avere eh, parliamo anche di flusso turistico perché eh, da un lato diciamo la vocazione di San Gimignano e dall'altro la struttura stessa di municipium che vuole essere un sistema di rete, di community. Eh, accennavo prima che sono quasi mille i comuni italiani che già oggi sono presenti all'interno dell'app. Eh, questo sistema proprio spinge, eh, da un lato, il cittadino che magari ha la sua app scaricata nel comune di residenza all'interno del suo flusso turistico a scoprire con lo stesso strumento tutti i territori. Eh, italiani, ognuno con le sue eh, eccellenze e quindi a maggior ragione a San Gimignano è un sistema che si presterà tantissimo anche a un uso eh, da cittadini che arriveranno da altre regioni magari con l'app già eh, installata. Eh, sempre continuando a scorrere, quindi eh, accedo al menu di navigazione che comodamente eh, guida l'utente, ehm, accennavamo prima la possibilità di individuare tutti i punti di interesse presenti sul territorio. È stato fatto un lavoro di mappatura e di schedulazione secondo alcune categorie. Andiamo per esempio adesso a vedere come in due semplici clic è sufficiente poter eh, fleggare l'ambito della cultura per poter vedere con l'elenco direttamente sulla mappa eh, geografica i, i luoghi della cultura di, di San Gimignano. In caso vedere una semplice vetrinetta che in pochi passaggi riepiloga solitamente tutto quello che solitamente magari è sparso qua là su internet e dove troppe volte magari diventa complicato eh, andare a risalire queste informazioni. Invece, orari d'apertura, indirizzi, eh, punti di contatto e una breve storia sono riepilogate in questa vetrinetta e quindi diventerà ancora più, più comodo scoprire il, tutta quella che è la vita del, del territorio. Eh, Relativa invece alla sezione dei rifiuti, dicevamo eh, interessante la possibilità di poter consultare la mh, il calendario della raccolta eh, differenziata con tutte le informazioni per il corretto smaltimento e anche in questo caso con quel tocco di interattività che è dato dalla campanellina che trovate in alto a destra e che consente con un semplice eh, click di poter eh, impostare una, una data quindi il giorno prima o il giorno stesso, con un orario di eh, promemoria, tale per cui l'applicazione manderà una notifica push con la specifica di cosa eh, è da conferire. Quindi è sempre nell'idea che, se rendiamo tutte le informazioni dinamiche e interattive, di sicuro stiamo dando un servizio eh, di valore agli, agli utenti. Quindi questa è la parte informativa che facilmente scoprirete navigando nell'app appena, appena scaricata. Eh, facciamo un doveroso passaggio invece su quella che è la parte di comunicazione bidirezionale, quindi dove dicevamo il cittadino e l'utente del territorio diventa protagonista ed è stata declinata quindi nella possibilità di inviare in maniera pratica, veloce e sicura segnalazioni direttamente eh, verso il proprio comune. In questo caso quindi per il cittadino lo strumento è semplice, immediato e, e si presta un utilizzo mobile. Di conto, per gli uffici comunali questa alberatura delle categorie che è stata studiata ad hoc permetterà anche una gestione eh, diciamo già eh, incanalata verso l'ufficio eh, preposto per snellire anche quelle che saranno poi il riscontro per i cittadini quindi è un passo importante eh, sia per il cittadino che anche per gli uffici che andranno poi a gestire le, le varie segnalazioni. In questo caso vediamo come in pochi semplici clic sarà sufficiente fleggare quella che è l'ambito della segnalazione che eh, si, vuole, si vuole inoltrare eh, nel caso avessi già effettuato una segnalazione mio comune non dovrò ricompilare i dati altrimenti la prima volta inserirò nome, cognome mail e telefono per permettere quindi di avere anche tutte quelle risposte eh, o chiarimenti in, in relazione alla mia eh, segnalazione in questo caso potrei dire che un eh, cartello di dal vento eh, andando su avanti entra in gioco quello che è l'essenza de della comunicazione mobile e quindi grazie alla geolocalizzazione dello smartphone mi proporrà la, già in diretta il punto in cui sono nel caso in cui stia facendo una segnalazione direttamente in tempo reale. Ma non è un problema perché se anche fossi seduto a casa eh, potrò andare con le dita a cliccare proprio in maniera precisissima il punto dove in questo caso ho visto il, car il cartello stradale che è stato divelto dal vento. Infine l'ultimo passaggio importantissimo, la possibilità di scattare una fotografia o recuperare una fotografia dalla gallery del mio archivio per completare così in quattro veloci passaggi però tutte le informazioni che solitamente gli uffici hanno necessità per permettere una gestione efficiente della segnalazione. Fatto questo step, eh, tutta la segnalazione sarà impacchettata e eh, smistata direttamente agli uffici competenti con tutte le informazioni e da quel momento in poi eh, il cittadino, l'utente accedendo alla schermata delle segnalazioni vedrà registrata la sua segnalazione inviata eh, in data odierna e vedrà gli stati di avanzamento che gli uffici comunali imposteranno quindi dalla presa in carico fino alla risoluzione delle segnalazioni eh, quindi diventerà sicuramente uno strumento eh, importantissimo e ehm, utile per instaurare un rapporto eh, davvero proficuo di collaborazione sulla gestione del, del territorio quindi eh, è un servizio che è partito in davvero eh, in tanti comuni e la ehm, e i riscontri che abbiamo logicamente dopo eh, il rodaggio iniziale dopo tutti gli aggiustamenti sono di una gestione assolutamente eh, interessante e, e utile per portare sempre più eh, efficienza. Eh, queste oggi sono le funzionalità che sono presenti nell'app. Mi stavo dimenticando, ma in realtà già attiva ma verrà implementata con dei prossimi sondaggi, l'altra sezione dove sempre il cittadino è essere la parte attiva. Parliamo della sezione sondaggi eh, che verrà poi popolata dai primi sondaggi dove quindi eh, si chiederà la partecipazione eh, dei cittadini di San Gimignano per esporre le, la propria eh, opinione sui temi eh, individuati. Eh, vi accennavo che il percorso è un percorso in continua evoluzione. Quindi il consiglio è quello di mantenere sempre l'app aggiornata. Quindi vi arriveranno eh, periodicamente ci saranno delle necessità di aggiornare l'app eh, sia per eh, migliorie o spunti grafici, ma anche perché questo percorso di evoluzione vuole essere eh, anche funzionale. Quindi eh, ci auguriamo, ci aspettiamo nei prossimi mesi di vedere un'evoluzione anche in termini di, di nuovi servizi. Ehm, proposti. Eh, siamo a disposizione per tutti gli spunti, eh, soprattutto del territorio, perché eh, è molto per noi è sfidante, ma è bello avere un così ampio numero di comuni in tutta Italia eh, già protagonisti e raccogliere spunti diversi da ogni regione, da ogni luogo, piccolo, grande comune, turistico e quindi è davvero per noi uno spunto di miglioramento continuo. Quindi se avete suggerimenti, nuove idee. Fate pure mh, riferimento ai vostri uffici comunali che ci passeranno tutte le, le curiosità o le nuove idee che sarà bello poi eh, sviluppare. Eh, ho voluto tenere un po' più di tempo sul tema dell'app che è mh, sicuramente il progetto più eh, innovativo. Eh, diamo anche due cenni a quello che è stato il lavoro eh, grossissimo di rifacimento del, del sito comunale eh, che da un lato segue quelle che sono le linee guida agide del Ministero, eh, adottate per tutti i siti della pubblica amministrazione. Quindi gli utenti troveranno, mano a mano che tutte le PA si ehm, adegueranno, un unico format eh, visivo e grafico, proprio per rendere più semplice la navigazione eh, in tutti i siti della pubblica amministrazione. Quindi all'interno di questi eh, paletti che sono stati individuati, il lavoro fatto con gli uffici è stato quello però di mettere in evidenza e di collocare le informazioni secondo dei menu di navigazione che ehm, semplificano la vita nella ricerca delle informazioni. E quindi il sito che adesso stiamo vedendo in modalità desktop, in realtà se voi ehm, lo apriste già anche adesso da uno smartphone, vedete che automaticamente si va... Perfettamente ad adattare in maniera responsive, eh, colloca sulla home page, da un lato i banner, chiamiamoli box, eh, con le informazioni mh, predominanti sia in termini legislativo, quindi albo pretorio trasparenza, che le informazioni eh, più cliccate, più frequenti e che saranno anche modificate con la stagionalità e con il tempo. Eh, la parte centrale è dedicata alla parte dinamica e quindi alle notizie, come vediamo. E al calendario degli eventi che permetterà al cittadino semplicemente con un clic di eh, collocarsi sul giorno di dettaglio e eh, scoprire eh, gli eventi collocati nel determinato giorno eh, e infine il l home page si conclude con, con altri macro progetti o rimandi a, a siti esterni e la parte di contatto finale è stata molto snellita l home page perché tutta la navigazione viene gestita da questi semplici macro menu che sono stati ehm, adottati seguendo anche in questo caso le direttive di Agid ma con la conoscenza del territorio degli uffici comunali e quindi ehm, il fatto di aver messo in evidenza la voce uffici per guidare facilmente nell'organigramma nell eh, che è stato predisposto quindi con eh, tutti i dati di contatto raggruppati nei settori fondamentali e la nuova voce delle aree tematiche eh, che è una parte molto interessante perché eh, vuole mettere al centro quello che il cittadino eh, solitamente ricerca anche con dei, dei una tassonomia, diciamo una, una, una spiegazione morfologica semplice e accessibile. Quindi vedete queste macro categorie come ambiente, come rifiuti, biblioteca, edilizia, deve aiutare l'utente a trovare le informazioni seguendo dei percorsi guidati e in massimo 3-4 clic arrivare all'informazione. Quindi in particolar modo per il sito comunale sarà fondamentale dopo il lancio di oggi il monitoraggio delle analytics che abbiamo agganciato per capire anche il comportamento eh, degli utenti delle ricerche per effettuare, come tutti i progetti web e in divenire, tutte quelle eh, modifiche per rendere il sito sempre più efficace, sempre più eh, veloce ehm, per quelli che sono gli obiettivi del, dei, dei cittadini. Quindi oggi parte un percorso molto ambizioso, eh, con grande entusiasmo quindi noi siamo a disposizione come dicevo prima a, ad accogliere tutte le idee tutte le novità che un territorio così fervido di, di iniziative potrà darci quindi diciamo un, un buon inizio se c'è qualche altra curiosità sono a disposizione adesso rilascio la parola all'assessore sindaco per i loro interventi sì, sì, grazie Ingegner Ciceri per la presentazione puntuale ed esaustiva. Lascio adesso la parola al Sindaco Andrea Marrucci. Grazie. Sì, grazie, eh, grazie Gianni, grazie Ingegneri. Ma eh, poche parole, è già stato detto tutto, sono molto contento che eh, con, questo, eh, con questa presentazione, pur in... Due anni, di cui più di un anno e mezzo passato in pandemia, riusciamo comunque a tenere fede a un altro impegno di legislatura, che è quello di innovare la macchina comunale non soltanto nelle persone, ma anche nelle tecnologie e negli strumenti a disposizione, con l'obiettivo di stare sempre più al passo delle esigenze dei cittadini, ma mi verrebbe da dire anche dei nostri stessi lavoratori e delle lavoratrici che ogni giorno operano per conto del Comune di San Givignano. È un cammino dell'innovazione che abbiamo già messo in campo e che prosegue, e che ha già visto a San Gimignano per merito della Giunta l'introduzione del Pago Pia per il pagamento dei servizi eh, comunali, dei pannelli eh, di info mobilità che abbiamo messo per la viabilità e per la sosta cittadina. Lavoro non, non finito, che si completerà spero nelle prossime settimane. Dell'utilizzo delle carte di credito sui nostri siti bus eh, locali eh, e anche sulle linee extraurbane che arrivano a San Gimignano e che proseguirà verosimilmente dal gennaio 2022 con l'introduzione finalmente a San Gimignano anche dell'edilizia eh, dell digitale, dello sportello unico dell'edilizia, in modo tale da avere eh, anche da questo punto di vista una uh, progressiva eh, digitalizzazione, far girare meno carta e mettere nelle condizioni uffici, cittadini, tecnici e professionisti di poter lavorare lavorare al meglio il passo che facciamo oggi con il sito e sull'app sulla quale non ritorno perché è stato detto benissimo da chi mi ha eh, preceduto è sicuramente uno strumento eh, eh, nuovo che facilita il dialogo con l'amministrazione ma facilita e rende più semplice il dialogo anche dell'amministrazione verso i cittadini attraverso quelle funzioni che ci sono state ben eh, ben descritte <coughs> Questo è stato perché la scelta di questo sistema, perché la scelta uh, dell'app Municipium, perché quella ci è risultata anche con il confronto con i tecnici quella più completa, quella più semplice nelle modalità di utilizzo, che eh, ci consentisse insomma di raggiungere quell'obiettivo che è appunto di avere strumenti sempre più al passo con il dialogo con e tra i cittadini e l'amministrazione. Peraltro, cogliendo anche l'obiettivo di un adeguamento normativo assolutamente necessario anche del nostro portale che oggi come è stato descritto non soltanto sarà un portale che risponde alle più recenti normative eh, del codice digitale ma anche dell'agid ma soprattutto un portale mi verrebbe da dire sicuramente più sicuro e anche più accessibile anche a chi magari eh, ha, ehm, eh, ha più bisogno e proprio a queste persone abbiamo guardato e la conformazione del sito, del sito parla eh, in particolar modo mi soffermerei sull'app municipium perché eh, quello del dialogo costante con i cittadini è eh, un tema che mi sta e ci sta particolarmente a cuore come come giunta e io dico che questo strumento sicuramente perfettibile come tutti gli strumenti ha una valenza civica importante quello che noi dobbiamo fare anche attraverso questi strumenti non è soltanto mettere uno strumento innovativo nelle mani del cittadino ma dobbiamo anche riuscire attraverso questi strumenti a fare un po' mi verrebbe da dire di educazione civica o perlomeno porsi l'obiettivo di contribuire ad un elemento di eh, educazione civica. Noi oggi siamo invasi da migliaia di strumenti eh, in cui si, teoricamente sappiamo tutto, conosciamo tutto e siamo in grado di dialogare con tutti, però vanno saputi usare e soprattutto dobbiamo usare soprattutto il rapporto con le istituzioni, i canali corretti, quelli attraverso i quali siamo, possiamo essere sicuri che quella richiesta di intervento quel contributo quella sollecitazione quella segnalazione arrivi a chi deve arrivare perché molto spesso noi vediamo un proliferare in strumenti non appropriati non adeguati tutta una serie di lamentele di polemiche eccetera quando poi però nessuno magari ha scritto o ha segnalato all'organismo competente che sia l'ufficio che sia la parte politica che sia un soggetto terzo che magari gestisce per il comune un servizio pensiamo per esempio ai rifiuti o all'acqua. Da questo punto di vista eh, noi eh, mettiamo a disposizione del cittadino un canale unico eh, che, la dico in maniera molto chiara, al di là di tanti gruppi Facebook che poi però nessuno è tenuto a vedere e che si moltiplicano da un giorno all'altro, qui invece l'amministrazione è costretta a prendere in carico a vedere, a prendere in carico la segnalazione e a dare a dare una risposta. Questo serve anche a noi, serve alla pubblica amministrazione per tenere un censimento, mi verrebbe da dire, un quadro aggiornato delle situazioni più critiche, i punti di forza o anche i punti di debolezza che ci sono su un territorio. Poterli censire, reg registrare, monitorare il tasso di, di risposta o di risoluzione delle singole problematiche aiuta l'amministrazione, indipendentemente da chi la guida, eh, a migliorare le proprie prestazioni e dunque la propria, ehm, i propri servizi erogati ai cittadini. Quindi da questo punto di vista questo strumento fa anche fare un salto, a mio avviso, nella relazione civica tra istituzione e cittadini, che è un tema che ci sta molto a cuore. Eh, chiudo ringraziando la Maggioli, l'ingegner Ciceri per l'illustrazione che ci ha fatto, eh, tutta la giunta a partire dall'assessore Bartalini che ha la delega a questi, a questi strumenti e all'innovazione e tutti eh, gli uffici, a partire dai dirigenti, alle figure più eh, operative che sono state giustamente ricordate. Noi oggi presentiamo e concludo, e eh, vi ringrazio ancora una volta, uno strumento che è sicuramente utile e innovativo dal lato dei cittadini, ma io credo ehm, fortemente e convintamente che sia uno strumento utile per mettere nelle condizioni di lavorare al meglio anche le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del Comune di San Gimignano. Grazie e buona serata a tutti.